Ci racconta proprio qualche aneddoto, un pochino pochino di storia di questa bellissima struttura? Allora, la chiesa detta di Monte Calvario nasce almeno nel 1500, proprio quando nasce il quartiere, i cosiddetti famosi quartieri spagnoli, che per un periodo sono stati il luogo della nobiltà eh, napoletana, poi in seguito trasformati come luogo della servitù della nobiltà napoletana. E questa chiesa nasce eh, grazie ai francescani, ai padri francescani che sono la l'hanno fondata, l'hanno edificata, poi in seguito eh, sono andati via. Nell'Ottocento è stata arricchita in modo barocco, il barocco napoletano, ed è stata affidata a due fratelli, Luigi e Pasquale del Pozzo, che ecco, hanno cercato di eh, mantenere il culto. Poi nel 1900, all'inizio del Novecento, arriviamo noi, i frati mercedari, l'Ordine della Mercede, che da, da Santa Maria della Mercede in via Chiaia si trasferisce, Qui perché eh, le vicende napoleoniche hanno portato via i mercedari da via Caglia, infatti il nostro convento è l'attuale teatro San Nazaro che è stato perso perché Napoleone ha espropriato tutti i religiosi dei beni e quindi la, la curia di Napoli ha affidato a noi questa chiesa e quindi nel 22, quindi dall'anno prossimo, noi festeggeremo il centenario della nostra presenza qui eh, a Monte Calvario che in seguito poi ha preso la chiesa il nome di Santa Maria della Mercede proprio perché noi mercedari abbiamo portato il culto alla Madonna della Mercede a San Ramondo come patrono delle partorienti la chiesa è bellissima, soprattutto nel pavimento, un pavimento eh, antichissimo del Cinquecento con maioliche dipinte a mano e eh, si mantiene in un buono stato e per il resto è la chiesa dei quartieri, infatti il quartiere Monte Calvario prende il nome appunto da questa, da questa chiesa e adesso sta cercando di diventare un pochino la casa eh, di tutti. In un periodo... Oggi ospitato un evento particolarmente importante? Oggi abbiamo ospitato eh, l'anniversario, il decimo anniversario del circolo eh, Francesco II di Borbone e degli amici che stanno entrando in contatto con la nostra comunità, anche con noi mercedari, soprattutto per l'impegno nella carità. Il quartiere è un quartiere che ha bisogno di molta carità e grazie a loro abbiamo avuto anche un sostegno in questo. Ma poi è bello, no? eh, oggi dirò nell'omelia della messa quanto è importante la nostra chiesa è cattolica perché appunto abbraccia, abbraccia diverse realtà che devono far eh, riferimento all'unico, All'unico Dio, il Dio di Gesù Cristo, no? che manifesta al mondo questa cattolicità, questa universalità, questa apostolicità, come ci viene oggi insegnato dalla festa dei Santi Pietro e Paolo. Presidente Paolo Rivelli, innanzitutto auguri, buon onomastico. Oggi è anche l'onomastico del capo del. Sì, festeggiamo questa sera. Eh, San Pietro e San Paolo eh, quindi la solennità degli apostoli eh, dei padri della Chiesa e soprattutto la festa onomastica del capo della Real Casa Sua altezza reale Principe Don Pietro di Borbone Duca di Calabria nonché nostro presidente onorario quindi... Oggi siamo qua a festeggiare anche un altro evento importantissimo non è un caso No, eh, nonostante il caldo siamo qui a festeggiare i primi, il primo decennale del, del Real Circolo è un traguardo importante perché quando abbiamo cominciato diciamo dieci anni fa non, pensava, non sapevamo dove saremmo arrivati però avevamo in mente sicuramente eh, diciamo, la rivalutazione della storia delle tradizioni della nostra cultura poi gli eventi in questi dieci anni le cose sono cambiate a nostro favore il Real Circolo eh, sta avendo un grande successo soprattutto la cosa che ci entusiasma è che sono tanti giovani che stanno, si stanno interessando a noi, alla nostra storia alla cultura e ci chiedono di poterci seguire stasera abbiamo addirittura un ragazzo di 14 anni di Casalduni che è venuto eh, qui non è un caso non è un caso e quindi entrerà in una nuova categoria per i giovanissimi eh, che si chiama quella degli auxiliares, eh, lui ancora non lo sa mentre facciamo questa intervista perché è una sorpresa concordata con i genitori, stasera sarà il nostro portalabbaro. Nostro alfiere Porta Labba, ma per noi è un simbolo, è fondamentale perché tutto quello che facciamo se non lo facciamo per i giovani e per trasmetterlo alle, nostre, alle future generazioni è perfettamente inutile. Il Real Circolo si è distinto per tantissime anche opere benefiche. Sì, abbiamo cercato di dare una mano, eh, soprattutto in un momento difficile, veramente con un grandissimo sforzo. Voi immaginate. Riuscire a trovare delle risorse in un momento in cui non sapevamo, nessuno sapeva di grande incertezza, soprattutto per tanti dal punto di vista lavorativo e nonostante questo attraverso l'autotassazione eh, siamo riusciti a raccogliere dei fondi eh, per donare dei generi prima necessità alle persone che avevano bisogno, famiglie, attraverso la Caritas, attraverso il banco alimentare della Basilica di Santa Chiara, attraverso eh, la, appunto, i frati mercedari che oggi ci ospitano e alc alcune altre famiglie che avevano bisogno. È una guccia nel mare, io come dico siamo un guscio di noce nell'oceano, però se ognuno eh, cerca di fare la sua parte qualche cosa si può fare sicuramente.